Oh, cari follower, buongiorno. Come promesso, un'altra diretta, un po' così estemporanea, un'improvvisazione estiva l'ho intitolata. Sono in questo momento al Poetto. Lo riconoscete, immagino. Il Poetto è la spiaggia cittadina di Cagliari, quella è la cosiddetta sella del diavolo. Vediamo se riesco a farvela vedere, eccola là, c'è quel promontorio molto caratteristico che rappresenta eh, diciamo un po' un simbolo per Cagliari perché appunto si riconosce molto bene e divide la parte, un pezzo di città rispetto a questa spiaggia cittadina che è bella lunga perché va fino a quartu. E sono le 10.20 del mattino, c'è già un sole che apre la testa in due, questo ve lo garantisco. E ecco, devo trovare come al solito. Oh, la giusta direzione di questo aggeggio stabilizzatore spero che il vento non vi disturbi più di tanto perché entra il vento molto forte allora il tema di oggi è un po' eccentrico però è legato da un lato alla privacy che è uno degli argomenti di cui io mi occupo normalmente ehm, dall'altro a una notizia di cronaca di questi ultimi giorni prima di ferragosto la notizia, è, allora, se guardate sotto, sotto la diretta, trovate già tre link che vi ho messo come approfondimenti. Ok? Quindi ci sono tre articoli che vi ho selezionato. Il primo, quello del fatto quotidiano, è relativo appunto a questa notizia, secondo cui da eh, fonti del Vaticano eh, è emerso che alcuni, alcuni eh, sacerdoti in alcune chiese hanno battezzato delle persone utilizzando una formula che non è eh, diciamo quella ufficiale che parla in prima persona plurale e non in prima persona singolare ovvero invece che il classico e eh, approvato ufficiale io ti battezzo utilizzano il noi ti battezziamo per renderlo un po più comunitario ho letto, ho letto un po questi articoli in cui appunto i, i sacerdoti utilizzano il noi ti battezziamo per, cercando di coinvolgere anche i padrini, i genitori, la comunità questa prassi che da un lato può essere simpatica e, e originale dall'altro però esce dal, dalla liturgia e quindi secondo questo ultimo comunicato del Vaticano eh, non, è, eh, non è approvata e quindi non eh, fornisce un battesimo ufficiale il che significa che il battesimo fatto con quella formula non è valido da lì, si scaturisce, da lì scaturiscono tutta una serie di conseguenze che sono sia dal punto di vista eh, cioè principalmente religioso, perché uno ci deve credere ovviamente sulla questione del battesimo, ma che portano, si portano dietro una serie di scocciature anche ad esempio legate agli altri sacramenti, fra cui principalmente il matrimonio e, e lì andiamo un po' su un campo che comincia essere a incrociare quello del diritto civile vuol dire che... Ehm, il, la persona battezzata con quella formula in realtà non è stata davvero battezzata ufficialmente diciamo, per quanto riguarda la, gli effetti religiosi e quindi tutti i sacramenti a seguire e quindi tutti sostanzialmente perché il battesimo si fa da, appena nati sono invalidi fra cui la cresima fra cui la comunione fra cui le confessioni quindi in realtà anche se uno si è confessato non ha davvero rimesso i suoi peccati non, non gli sono stati davvero rimessi i suoi peccati e, e quindi, se si è sposato in chiesa, anche il matrimonio di fronte a Dio non è valido, rimane valido quello, diciamo, la parte civile del matrimonio religioso perché alla fine del matrimonio, voi sapete, il prete assume anche una veste di pubblico ufficiale, di, di, di, eh, di, di, di, di operatore dello stato civile, quindi il verbale che viene, che viene firmato. Eh, dai testimoni e dagli sposi ha comunque una valenza civile perché poi viene registrato in pubblici archivi eh, però appunto se uno ci crede vuole essere anche ehm, eh, scusatemi sposato di fronte a Dio dovrebbe rifare il matrimonio almeno in forma, in forma di, di cerimonia cristiana eh, ed è boh, divertente come cosa perché da un lato si, si cioè emerge come la, la pignoleria a volte no? dei giuristi bassa addirittura al secondo piano rispetto alla pignoleria della, della Chiesa, per cui appunto un NOI fa invalidare tutto e ha cascata tutti i sacramenti seguenti. La connessione tra questo argomento e la privacy, però, l'ho scoperta leggendo articoli. Leggendo altri articoli, spero che davvero il vento non vi entri a disturbare perché leggendo altri articoli connessi a questo argomento e principalmente ho trovato, vabbè, prima il secondo articolo che vi ho messo è un articolo che è di un, di un sacerdote, di un teologo che spiega perché è importante che il battesimo sia fatto con la formula io e non con la formula noi, a me sinceramente fa un po' sorridere, vabbè mi sembra davvero una pignolata da, da, neanche da giurista, cioè noi giuristi siamo pignoli e ci attacchiamo le parole ma non a quel livello. E qualunque giudice avrebbe sanato questa incongruenza risalendo, cioè cercando di ricostruire la vera volontà delle parti, in questo caso invece no, la formula lì è stata utilizzata, è stata quella non valida e quindi il Vaticano, scusate, torno indietro, il Vaticano diciamo rende invalido il, il sacramento, però qual è l'altra cosa interessante e qua arriviamo al legame con la privacy, il legame con la privacy è che lì il battesimo è il momento in cui il cristiano, il cattolico, viene ufficialmente registrato negli, negli elenchi pubblici della chiesa e quindi entra a far parte a tutti gli effetti della comunità cristiana. E questo incrocia la privacy perché appunto ci sono dei documenti, l'atto di battesimo principalmente, l'atto di cresima, l'atto di matrimonio, in cui il cristiano viene eh, appunto eh, i suoi dati vengono raccolti. Il, il, il cittadino viene elencato e registrato come cristiano, come persona che ha ricevuto certi tipi di sacramenti, e quindi questo ha anche un effetto dal punto di vista del diritto, del diritto alla privacy in primo luogo. Perché? Perché succede che il battesimo viene, viene fatto al bambino che non ha una grande possibilità di scelta, se questo bambino diventando adulto scegliesse di non essere cristiano, o di, cioè, di cambiare religione, o di non è, di non voler essere religioso, quindi di diventare ateo, e quindi di non voler essere elencato e considerato figlio di nessuna, di nessuna confessione, di nessuna chiesa, si è, ci si è posto il problema di come fare, cioè se era possibile chiedere alla chiesa, alla, alla, alla, alla gerarchia ecclesiastica, diciamo, cattolica, di rimuovere questi questi nomi dall'elenco e lì mi sono, eh, sono andato a, a rispolverare dei vecchi articoli che si trovano nel terzo link che vi ho messo sul sito dell'unione dell'unione atei italiana ovviamente è stata una battaglia che questa associazione di atei ha portato avanti e si risale già di vent'anni fa forse 21 perché era il 99 i quali proprio sfruttarono il piano privacy ovvero si rivolsero a quello che all'epoca era il garante privacy, il nostro primo garante privacy Stefano Rodotà probabilmente il più illuminato di, dei garanti privacy che abbiamo avuto e eh, facendo proprio leva sulla quella che allora era la legge sulla privacy, la legge è quella del 96, la 675 del 96 ehm, e la direttiva del 95 ehm, appunto fecero leva sul, sul, sul, sul diritto alla privacy per costringere in un certo senso la, la, le parrocchie e le diocesi a cancellare i nomi. In realtà ecco, la questione è un po' diversa, cioè eh, non, e la cancellazione dagli elenchi dei, dei, dei, dei battezzati e dei cresimati non comporta la, la, la vera eh, come dire, revoca dei sacramenti, perché? perché dal punto di vista del diritto canonico, quindi della Chiesa, un sacramento viene dato in nome di dio e quindi non può essere più revocato. quindi tu sei stato battezzato sei stato cresimato non puoi dire non puoi restituirlo questo sacramento l'unica cosa che puoi fare è chiedere che venga annotata la tua volontà di non essere considerato parte di professione di quella comunità ecclesiastica questo è interessante se voi andate a leggere l'articolo che vi ho il terzo link che vi ho messo qua negli approfondimenti troverete tutta una spiegazione, riferimenti abbastanza rigorosi dal punto di vista giuridico e anche un'immagine di, ehm, di come viene annotata questa volontà del, del cittadino di non essere considerato cattolico di non essere considerato parte della Chiesa Cattolica quindi viene annotata a penna nell'atto nell di battesimo e eh, questa, questa, questa formula e nel caso in cui l'atto di battesimo non si riesca a reperire perché a volte succede perché magari qualcuno che è stato battezzato in piccole comunità di cui poi si sono persi gli archivi oppure è stato battezzato all'estero in tutte queste situazioni in cui l'atto di battesimo non si riesce a reperire questa volontà viene annotata nell'atto di cresima che invece è più facile reperire perché la cresima si fa intorno agli 11, 12, 13 anni e quindi è più facile trovarne traccia però ecco sì, questa, eh, questo fatto di cronaca di questi giorni appunto mi ha, mi ha portato a studiare una, un, un, un risvolto del diritto alla privacy che non mi ero mai, mi ero mai posto l'avevo già sentito nominare, forse era stato il primo a spiegarmi questa cosa il buon Andrea Rossetti che saluto, che si occupa appunto di privacy eh, all'università Bicocca dove io ho fatto il dottorato e con cui ho collaborato però ecco non mi ero mai andato a leggere davvero gli articoli eh, poi c'è tutta anche la parte delle conseguenze religiose che scaturiscono da questa richiesta di essere cancellati e pare che in alcuni casi si riceva una lettera di scomunica questo è l'aspetto diciamo un po' divertente eh? nel senso che la, ehm, il Vaticano nel momento in cui eh, viene a sapere di questa tua intenzione di non fare più parte della comunità cristiana ti manda una lettera in cui sostanzialmente ti avvisa delle conseguenze religiose che questo possa, può, può comportare, il fatto che sostanzialmente eh, se per, per coloro che ci credono uscire, eh, fare questa richiesta e quindi chiedere di essere cancellati dalla, dalle liste della comunità comporta l'andare all'inferno, è un peccato molto molto grave e quindi ti avvisano di ripensarci, se tu confermi questa volontà ti viene comunicata da un lato la conferma di essere stato rimosso e dall'altro è una sorta di atto di scomunica, cioè eh, ti viene comunicato come dire, il fatto che non sei più gradito come, ehm, come membro della comunità e quindi non potrai fare più nulla, che, eh, nulla di legato all'attività alla, tipiche del cristiano, quindi non potrai essere testimone di tuoi amici che fanno il matrimonio in chiesa, non potrei essere padrino o madrina di bambini che vengono battezzati o che vengono cresimati e via dicendo, è chiaro che se uno fa una richiesta di questo tipo è perché è ateo, è diventato ateo oppure ha cambiato religione, quindi non credo che questo tipo di avviso possa più di tanto spaventare, ecco. Però è interessante tutto l'aspetto che diciamo tutta la strafila di. di di, di procedure che, è dovuto, che si è dovuto attivare. Se andate a leggere l'articolo dell'Unione Atei scoprirete che non fu una battaglia facile, perché ovviamente ci fu resistenza da parte del, del, delle gerarchie ecclesiastiche dell'epoca, delle parrocchie, delle diocesi, le quali eh, opponevano vari, possiamo dire, come dire, adempimenti forse inutili per poter accedere ai, ai documenti per poter chiedere l'annotazione e la cancellazione e la cancellazione dalle, dalle liste e fu così che appunto all'epoca si dovette passare dal garante privacy e poi anche passò, si passò da un, giudice, da un giudice ordinario per chiedere per sostanzialmente ottenere un obbligo di fare cioè chiedere che effettivamente le, ehm, le parrocchie, le diocesi fossero costrette da un lato a farvi accedere al vostro, ai vostri documenti senza, dove, senza aggiungere particolari e inutili adempimenti e eh, dall'altro fossero obbligate ad annotare la vostra volontà e nei, in alcuni casi a cancellare il vostro nome da alcuni elenchi va bene, lo lancio, lo lancio come spunto adesso sono, ho finito il mio giro, la mia passeggiata qua al Poetto e mi dedico a qualche ora di, di sport, cioè di nuoto in mare e spero che sia stata una chiacchierata interessante che per qualcuno di voi ci possa essere occasione per approfondire e leggere gli articoli che vi ho, che vi ho, che vi ho lanciato non c'è ovviamente nessun intento antireligioso anti che nel senso vabbè io ho la mia idea su questi temi però non è solamente uno, uno spunto di approfondimento che è nato da questa curiosità da questa notizia sulla forma del battesimo che mi ha generato un po' di, di, di, di approfondimento, mi ha generato un po' di ricerche su internet e volevo condividerle con voi. Quindi vi saluto, grazie alle persone che hanno seguito questa diretta, vi invito a fare condividi, nel senso che poi questo video rimane, no? le dirette rimangono online e quindi se qualcuno di voi ha apprezzato e vuole condividermi fa una cortesia perché pian piano viene diffusa anche ad altri. Giusto per qualche annotazione personale. Questi giorni sarò ancora qua in zona Cagliari, poi mi sposterò in un'altra parte della Sardegna, vi aggiornerò dopo. Ieri ero fatto sostanzialmente una gitta di un giorno e mezzo, come avrete visto dal post di ieri, a Carloforte, un'isola davvero, davvero interessante, soprattutto dal punto di vista naturalistico. Cioè, il borgo è molto carino, ma secondo me la parte più interessante è proprio l'aspetto naturalistico, le spiagge, la, la geologia, le rocce particolari, le insenature, veramente molto molto brada e molto molto bella caldo bestiale però essendo una piccola isoletta c'è ventilazione costante quindi si riusciva a sopravvivere e, eh, però la cosa diciamo che fa ridere è che io che sono lodigiano di origine e ho vissuto a pavia in questi ultimi anni però comunque vengo dal dal punto nevralgico dell'epidemia probabilmente dal punto nevralgico europeo da dove è partito tutto mi sono trovato a Carloforte, cioè in un'isoletta che a sua volta parte di un'isola maggiore ad a scontrarmi con un focolaio di Covid, nel senso che nei giorni appena precedenti al mio arrivo a Carloforte, all'isola di San Pietro, era stato trovato un, a causa di una festa privata, se non ricordo male, o di una, vabbè, una festa in discoteca, eh, qualche ragazzo contagiato e quindi si è generata la classica catena a cascata di eh, tamponi di persone che hanno segnalato di essere stati a questa festa e quindi c'è stato un po' questo un attimo di, di, di, di, di, di, di diciamo paura, cioè di preoccupazione possiamo dire per la nascita di questo focolaio che in un'isoletta che fino a quel momento non era stata minimamente toccata dal covid ha creato un attimo di appunto di ansia, di disorientamento. L'ansia da parte mia non era quella di, essermi, di prendere la, la, la malattia perché in effetti devo, devo dire tutti sono stati molto bravi a Carloforte con la mascherina, con i liquidi disinfettanti, con le distanze quindi assolutamente bravissimi vedo da parte degli italiani in tutti i posti in cui sto andando assoluta attenzione e quindi diciamolo però la mia paura era quella di rimanere bloccati sull'isola essendo una piccola isoletta qualora la questione dei contagi fosse sfuggita di mano la mia paura era di rimanere bloccato sull'isola e visto che invece i, i miei programmi erano vagamente diversi eh, era un po' un problema anche perché se poi scatta la quarantena devi stare 14 giorni non è proprio una passeggiata Va bene, basta, con questo con quest ultimo commento vi saluto. Sono arrivato alla cosiddetta marina di, chi, di Cagliari, molto bello. E vi faccio vedere il mare e con il mare alle mie spalle direi che vi posso, vi posso salutare. Vediamo dov'è. Non sconnettetevi, vedo che si stanno già sconnettendo. Rimanete con me, che vi faccio vedere la parte più bella. Eccola. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima, credo che per ferragosto vi, vi intratterrò con altre cose divertenti. Ciao ciao e condividete il video, grazie.